Arriviamo quindi alla parte finale, cioè la quarta parte, che è invece quella proprio il dolce in fondo, la parte un po' più strettamente giuridica. Insomma, siamo in un corso rivolto principalmente a giuristi, e quindi eh, vi dovrebbe, eh, dovreste trovare più farina, diciamo, eh, pane per i vostri denti. Scusate, volevo dire ovvero un po' di, di, di norme che ci, in, ci inquadrano e ci fanno capire come il nostro ordinamento giuridico, l'ordinamento giuridico italiano ed europeo, perché farò vedere anche delle direttive, tratta il tema del riutilizzo dei dati pubblici. Esatto, iniziamo dalle direttive. Perché? Perché il tema del, dell'open data, vedete, è figlio di un'evoluzione, un susseguirsi di direttive europee che sono andate sempre più verso l'openness, cioè Dall'inizio degli anni 2000 si è iniziato a, a, ad aprire il dibattito sull'importanza dell'open dell data, dei, dei dati aperti, e, ehm, ed ecco che vedete, nascono, arrivano le prime direttive: aspettate, cambio posizione. Arrivano le prime direttive, eh, la prima è del 2003 che si titolava riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, viene abbreviata spesso con PSI, infatti l'acronimo che vedete là in alto, che sta per Public Sector Information, informazione del settore pubblico, niente di più, niente di meno. E quella è stata diciamo, la, la, la prima breccia, cioè è la direttiva in cui eh, si inizia a, a dire chiaramente, cioè il, il legislatore europeo inizia a dire chiaramente che, gli stati, gli stati membri dell'Unione Europea devono entrare in un'ottica di riutilizzo più possibile dell'utilizzazione pubblica, delle, scusate, riutilizzo sempre maggiore dell'informazione del settore pubblico, cioè le pubbliche amministrazioni tra loro principalmente devono eh, diciamo, scambiarsi il più possibile i dati, evitare che una pubblica amministrazione eh, obblighi un'altra un sua omologa, un'altra pubblica amministrazione a raccogliere nuovamente i dati che invece sono già stati raccolti, cioè appunto l'esempio che facevamo prima se questi dati sui, sui, mezzi, degli, sui mezzi pubblici dell'ATM li ha già raccolti il comune di Milano per tutta l'area metropolitana eh, o scusate l'ATM per tutta l'area metropolitana bisogna evitare che il comune di Sesto San Giovanni si debba, eh, debba impiegare risorse economiche che poi sono pubbliche quindi soldi nostri e eh, ore uomo, ore lavoro, e giornate di lavoro per raccogliere dei dati che ci sono già Okay, quindi già un primo step, riutilizzo delle informazioni all'interno del settore pubblico, ma poi, e lo vedremo, è avvenuto con le direttive successive, anche il riutilizzo all'esterno, cioè le pubbliche amministrazioni non solo devono mettere a disposizione delle, delle, loro, delle altre pubbliche amministrazioni i dati, ma anche dei cittadini, anche delle aziende, perché? Perché finalmente si è capito che le pubbliche amministrazioni non sono in concorrenza con il mercato, ma fanno un lavoro diverso, quindi la pubblica amministrazione che deve... Ehm, quello che dicevo prima, cioè che deve comunque raccogliere un dato perché è una sua missione istituzionale, è un suo compito, non si può esimere dal farlo, eh, non deve aver paura che poi qualcuno, un soggetto esterno, un cittadino o un'azienda riesca a eh, estrarre del valore economico da quel dato, no? Cioè, il, il, il dataset degli orari degli autobus può avvantaggiare un altro comune, una, che ne so, una, eh, un ufficio turismo di, di, di una pubblica amministrazione, ma può avvantaggiare anche una piccola startup dell'Università Bicocca che crea una sede a Sesto San Giovanni e fa eh, un'applicazione che riesce appunto a fare il lavoro che dicevamo prima, mettere in, in relazione gli orari degli, dei mezzi con l'apertura dei negozi e degli eventi sportivi e degli eventi di intrattenimento, ad esempio, no? E se questa startup riesce a guadagnare da quello, non deve essere, la, la pubblica amministrazione non deve sentirsi in concorrenza, non deve temere questo, questo aspetto, anzi deve essere come dire, felice del fatto che ha creato un'opportunità un di lavoro e di business sul, sul suo territorio grazie ai suoi dati. Questo vi assicuro che sembra una cosa banale ma è stato un passaggio culturale davvero, davvero delicato che ha, voluto, ha richiesto un bel po' di anni. Ci siamo arrivati nel senso che come vedete poi la direttiva del 2007, la cosiddetta direttiva Inspire, parlava dei dati geografici, dei dati spaziali. Poi c'è stato un, nel 2013 un, eh, diciamo una versione bis della prima direttiva del 2003, quindi si chiama sempre direttiva riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, ma aggiornata dieci anni dopo in un mondo che era già molto diverso. Eh, voi siete giovani, ma... Eh, io il mondo tra il 2003 e il 2013 me lo, me lo ricordo, mi ricordo i due diversi mondi. No? È arrivato il web, è arrivato, eh, nel 2003 c'era già internet ma era una cosa primordiale diciamo, erano i primi, le prime forme di siti web 1.0. Nel 2013 c'erano già i social, c'erano già le piattaforme che ne so come eh, Google Maps, eh, eh, Facebook, Twitter e via dicendo, quindi era un mondo davvero diverso e questo ha richiesto un aggiornamento non da poco. E poi, come vedete, nel 2019, quindi neanche eh, sei anni dopo, sei anni successivamente alla a quella precedente, una direttiva ulteriormente più, ancora più coraggiosa, sempre nella direzione dell'apertura. E questa si chiama apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Ok, direttiva sull'apertura dei dati e sul riutilizzo lì c'è scusate un refuso, c'è un AL che non, se, che non dovrebbe esserci: Il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Quindi adesso la più recente, che è del 2019, parla chiaramente di apertura e di riutilizzo. Punto. Quindi le pubbliche amministrazioni devono entrare in quest'ottica e eh, non si deve più sentire l'argomentazione per cui non vi do i dati, io pubblica amministrazione mi tengo i dati perché poi ho paura che qualcuno ci guadagni e non mi dia nulla. Ok? Quindi Visto che eh, il, il, la direzione è quella cioè di, di, di promuovere il più possibile il riuso e l'utilizzo dei dati pubblici, ci chiediamo, e questa è una domanda retorica eh, a cui io poi do delle, domande, delle risposte ipotetiche, ehm, che cosa potrebbe fare il legislatore per promuovere il riuso dei dati pubblici? Mi riferisco all'aspetto copyright, scusate, cioè adesso non l'ho precisato, però cioè stiamo parlando di proprietà intellettuale, quindi ci sarebbero tantissime cose che si possono fare di vario tipo per promuovere il riutilizzo dei dati pubblici. Ma sul piano del copyright, del diritto d'autore, della proprietà intellettuale, come volete chiamarlo, cosa potrebbe fare il legislatore per promuovere il più possibile i dati, il riutilizzo dei dati pubblici? Liberare i dati pubblici? Provate a pensarci prima che io vi dia la risposta. Comunque, sono tre le risposte che mi ero ipotizzato. La prima. Ampliare il pubblico dominio è stabilire che tutti i dati dell'APA sono di libero utilizzo senza condizioni, cioè prendere quel famoso articolo 5 che era scritto in modo molto laconico e interpretato in modo molto restrittivo e ampliarlo, dire che tutti i dati realizzati da una pubblica amministrazione sono in pubblico dominio, non c'è diritto d'autore, punto. Questa sarebbe la soluzione principe. La soluzione per eccellenza, perché? Perché ci togliamo dalle scatole, per se il problema, io sono, faccio consulenza in questo, in questo ramo e quindi ogni volta mi scontro con questi problemi, eh, ci togliamo di torno il problema delle licenze. Non c'è più da star lì a chiedersi quale licenza sia più opportuna per liberare un dato o un altro, perché tanto lo dice già la legge che è tutto open, che tutto ciò che viene prodotto, scusate, ogni dato raccolto e pubblicato dalla pubblica amministrazione è già in pubblico dominio. Punto, risolto. Ma non lo vogliono. Però pare che questa cosa non si voglia fare. Allora, punto 2, cioè mancando quello si potrebbe fare questo, si potrebbe obbligare tutte le PA a rilasciare i dati con licenza open, cioè a scrivere un testo di legge che dice, eh, obbligo eh, io legislatore, obbligo le pubbliche amministrazioni, quindi i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, a fare ciò, a, fare, a mettere fuori i dati con una licenza open. E voi direte, beh, questo l'avranno fatto, no? ci sono le direttive. Ni, in realtà... Hanno fatto una cosa che è un po' diversa, cioè ci va vicino ma è giuridicamente un po' diversa. Incentivare le PR a lasciare i dati con licenza open penalizzando quelle che non lo fanno. Cioè, hanno fatto, adesso ve le faccio vedere cosa hanno fatto. Cioè, diciamo, Queste sono le tre sfumature, la prima, la uno più coraggiosa e radicale, auspicabile a mio avviso, ho scritto anche già un, una forma, un esempio, se cercate sul mio blog, una norma per l'open data, cioè, cioè una, una versione rielaborata dell'articolo 5 che sarebbe pronta per il legislatore da approvare, ma ovviamente io non sono così autorevole per arrivare a, a sfere così alte. Il punto 2 sarebbe anche lì fattibile, cioè scrivere un, una rega all'interno del codice dell'amministrazione digitale o in altri testi di legge in cui si obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a rilasciare i dati con la licenza open. È una cosa, ci stiamo arrivando, eh, nel senso sono andati molto vicino, però non hanno fatto. Il punto 3 invece è semplicemente incentivare, cioè premiare le pubbliche amministrazioni che rilasciano i dati con licenza open invece penalizzare quelle che non lo fanno. La scelta è stata questa roba qui, che è un po' un accrocchio, il cosiddetto principio open by default, utilizzando la metafora del by default, che è una metafora tipicamente informatica, cioè by default, cioè per definizione, ehm, non hanno voluto toccare gli articoli sulla, della legge sul diritto d'autore, non sono mai stati toccati, quindi l'articolo 5, l'articolo 11 sono rimasti tali, ma nel 2012 hanno inserito all'interno di un articolo del codice dell'amministrazione digitale, cosiddetto CAD, hanno inserito l'articolo la, 52, un, principio, un meccanismo, un barocco, un po' complicatino, eh, che, come dire, aggira il problema, fa tutto un giro per eh, forzare in qualche modo il meccanismo e consentire il riutilizzo dei dati pubblici, che noi chiamiamo open by default. E lo fa, vedete, è stato fatto sull'onda dell'entusiasmo del tema open data e trasparenza, che era appunto molto in voga in quegli anni. No? Io ho iniziato a occuparmi di questi temi 2008-2009, che era il, il, è stato un po' l'inizio di questo dibattito scientifico, anche perché i primi ad aprire la strada in quella direzione sono stati gli Stati Uniti con una, una legge fatta da Obama eh, in quella direzione, cioè nel rilascio i dati pubblici e allora iniziato, in Europa è iniziato il fermento di questo dibattito, di questo tema, infatti nel 2012 era il famoso decreto, tra, decreto crescita 2.0, uno degli ultimi atti normativi approvati dal famoso de, eh, governo Monti eh, poi convertito in legge 221 del 2012 eh, che è andato appunto a inserire questo articolo e l'ha fatto vedete sfruttando in positivo l'inerzia della PA cioè ci si è resi conto nel 2012 che anche se tutti ormai erano d'accordo sul fatto che i dati pubblici dovevano essere lasciati con licenza open le pubbliche amministrazioni in realtà non le usavano queste licenze open cioè non le applicavano Capite? Quindi era una cosa bizzarra, per cui tutti erano d'accordo, tutti nei convegni, e vi assicuro io ci ho partecipato come spettatore, a volte anche come relatore, tutti, ah sì, l'open data, i dati pubblici devono essere liberi. però poi quando andavi dalle pubbliche amministrazioni dici sì, ma questi ma dati quindi dove sono? <ride> dove li posso scaricare? Eh sì, devi andare lì, devi andare qua, però aspetta, non, forse non ti posso dare tutto, ti devo dare solamente un file PDF, un PDF scansionato, quindi non ci sono i dati davvero, te li devi tirare fuori a mano. E poi la licenza non sappiamo quale mettere, quindi in realtà c'era una resistenza, una inerzia della pubblica amministrazione. allora il legislatore, invece di usare il, come dire, il bastone, ha usato la carota. Perdonatemi questa metafora, però, cioè invece di dire, pubblica amministrazione, io ti obbligo a mettere fuori i dati pubblici. Ha detto, io faccio, creo un meccanismo per cui se la pubblica amministrazione è inerte, cioè non, non rilascia i dati pubblici, non ci mette una licenza, perché il problema non era tanto rilasciarli, ma era metterci una licenza open, perché i dati in realtà poi si trovano, eh, il legislatore ehm, scusate, il cittadino, l'utilizzatore, può utilizzare i dati come se ci fossero delle licenze open, come se fossero sotto licenza open. Guardate, facciamo prima leggerlo che è l'articolo 52, che è sta roba qua. Articolo 52,2 del CAD, Codice di Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 82 del 2005, e l'articolo si è rubricato Accesso Telematico e Riutilizzo dei Dati delle Pubbliche Amministrazioni. Ehm, dice, attenzione alle parole, eh, io ho messo in rosso alcune non a, non a caso, dice i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 1, che è l'articolo del CAD in cui ci sono le definizioni e in cui c'è spiegato che cosa si intende per dato di tipo aperto. Dopo ve lo faccio vedere, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguarda i dati personali. Quindi, andiamo per gradi, commentiamo brevemente la norma. I dati e documenti. Quindi, stiamo parlando di dati e di documenti. Prima abbiamo detto atti ufficiali, che sono una cosa ancora diversa, e infatti anche qua potevano pensarci meglio, nel senso che la legge sul diritto d'autore non parla mai di documenti, parla di opere, parla di testi, parla di dati, di database, invece parla di dati, di documenti. Siamo in un testo normativo che è separato dalla legge sul diritto d'autore, quindi ci può anche stare, solo che poi non c'è una definizione di cosa si intende per documento, vabbè e dice che so, riguarda solo quelli che le pubbliche amministrazioni pubblicano, quindi sostanzialmente cosa succede? Se una pubblica amministrazione pubblica quindi mette a disposizione, espone un dataset o un documento con qualsiasi modalità, quindi su internet oppure in bacheca oppure in un, re, un repertorio cartaceo che ha stampato e distribuito durante un convegno, qualsiasi dato che viene pubblicato, ma lo fa senza indicare espressamente una licenza, cioè senza l'espressa adozione di una licenza, allora si intendono rilasciati come dati tipo aperto. Cioè, e questo si intende il barocchismo che vi dicevo prima, Cioè invece di dire facciamo, cioè, diciamo già che è così, diciamo che nel caso succedano queste cose, allora si può considerare come se. Okay? E attenzione l'ultima annotazione, e lì temo di aprire un vaso di Pandora davvero infinito, ovvero quello, il problema dei dati personali, cioè ad eccezione dei casi in cui le pubblicazioni riguarda i dati personali. Tutto ciò che io vi ho detto finora riguarda il campo unicamente della proprietà intellettuale, ve l'ho detto all'inizio del nostro seminario. Lascio la parte sulla privacy ad altri, ma qui, nella, anche in un tema, anche in una lezione che si, che si occupa del riutilizzo dei dati pubblici sul piano della proprietà intellettuale, non si può far finta che non esista la privacy, perché nei dati pubblici a volte ci passa dentro anche dato privacy. cioè. Sì, l'esempio che vi ho fatto prima l'ho fatto apposta che è quello degli gli, gli orari degli autobus e i negozi aperti e, e la, la posizione geografica delle, delle pensiline dove passa l'autobus è un dato che non, riguarda, che non riguarda privacy che non va a toccare dato personale l'aspetto di la, la, diciamo, non è riconducibile ad un aspetto personale ad una persona fisica e quindi non mi fa innescare tutti i problemi di privacy ma il dato, il dato che ne so è eh, Il dato sanitario, no? il, il, eh, i dati epidemiologici, re, dopo ci torno perché faccio questo esempio alla fine delle slide, eh, legati al covid, sono, possono diventare dati personali nel momento in cui non vengono correttamente anonimizzati e aggregati, per cui in qualche modo io riesco a... A ricostruire, a incrociarli e arrivare ancora al codice fiscale di una persona o al nome e cognome di una persona o all'indirizzo email di una persona che ha chiesto il tampone o che ha chiesto il vaccino o che ha chiesto il ricovero. Okay? E quindi lì andiamo su un dato che è personale e addirittura a tutela particolare, quelli che una volta venivano chiamati dati sensibili quindi dati molto personali potremmo dire perché vanno a, vanno a toccare l'aspetto della tutela della salute. Ripeto è un vaso di Pandora pericolosissimo da aprire perché se iniziamo a metterci il, il, il dubbio che ci possa essere dentro dati personali scattano tutta una serie di questioni che tratterete con altri docenti quindi non vado a, eh, ad aprirlo adesso però ecco ricordatevi che può, può anche esserci quello. Adesso però dobbiamo vedere velocemente poi andiamo verso la fine la definizione di dato di tipo aperto perché è il riferimento a cui viene che viene fatto in questa norma, cioè cosa dice l'articolo 1 per dato di tipo aperto? Per dato di tipo aperto si intendono, vedete, i dati che presentano le seguenti caratteristiche, sono tre requisiti, tre caratteristiche. 1. Sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato. 2. Sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della legge, ehm, de, scusate, la lettera IBIS, eh, quindi rimanda un'altra definizione, eh, sono adatti all'utilizzo automatico da parte dei programmi per il laboratorio e sono provvisti dei relativi metadati. Questa parte qui è una parte fondamentale. Io sono un giurista, quindi non mi sono occupato dell'aspetto tecnologico, però se si parla di open data, dovrebbe fare, fare una lezione sempre in due, cioè ci dovrebbe essere un legale, un aliprandi come me, ma ci deve essere anche un esperto di, di scienza dell'informazione, di informatica, di, di, di, di data science si chiama anche adesso, cioè definire come un dato è open anche da un punto di vista tecnologico, cioè dei, vedete, il fatto che il dato sia... Eh, macinabile, pensatemi il termine, automaticamente da una macchina, machine readable si dice in inglese, ok? Eh, oppure provvisti dei relativi metadati, cioè i metadati sono, i, semplificando i dati sui dati, cioè sono delle descrizioni che ci dicono cosa, cosa significa un dato, Ok, quindi come vedete c'è tutto un aspetto tecnologico che io non ho toccato, perché anche in un'ora e mezza sarebbe stato davvero impossibile, che completa il quadro sul concetto di open data. E poi, terzo requisito, terza caratteristica perché un dato sia considerato open data secondo la definizione della nostra, del nostro ordinamento giuridico, eh, sono resi pubblici questi dati gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, IVI comprese le reti telematiche pubbliche e private oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro, per la loro riproduzione e divulgazione. Quindi l'aspetto economico. Quindi vedete le caratteristiche sono sostanzialmente tre, una giu strettamente giuridica, la licenza, ok? poi c'è un, ehm, un aspetto informatico tecnico, tecnologico, cioè il formato che era un po' citato nel punto 1 e nel punto 2 principalmente, cioè il fatto che siano disponibili attraverso le tecnologie dell'informazione e eh, sulla su rete in formati aperti, che rimanda a definizione di formato aperto che è un altro aspetto interessante da approfondire e che siano machine readable e, ehm, e con metadati, quindi un aspetto più squisitamente tecnologico e, eh, e poi un aspetto economico, cioè devono essere consentiti anche gli utilizzi commerciali e finalità commerciali, quindi la licenza deve essere, vi ricordate le licenze Creative Commons avevo detto ne le ho escluse almeno tre o quattro, perché? perché tutte quelle che non consentono gli utilizzi commerciali vengono escluse dalla definizione di open data e poi che devono essere eh, disponibili gratuitamente quindi non solo le finalità commerciali ma anche proprio non ci deve essere un, una richiesta monetaria per accedere e ottenere il dato okay. o al massimo vedete si può richiedere il rimborso dei costi marginali sostenuti per la riproduzione e divulgazione cioè a volte una pubblica amministrazione il dato non ce l'ha già pronto deve eh, che ne so, tirarlo fuori da un vecchio archivio e questo costa delle ore uomo, costa l'acquisto di uno scanner cioè questi, questi costi marginali possono essere richiesti ma solo quelli arriviamo agli ultimi step ovvero dopo il, guardo l'orario, so che siamo al limite scusatemi sì, no, 5 minuti ce li abbiamo, ok ehm, quindi ce la facciamo L'ultimo step, no, scusate il penultimo, cioè nel 2013, quindi in realtà pochi mesi dopo, perché era dicembre del 2012 il decreto che ha modificato il CAD con l'open by default, è arrivato anche il cosiddetto decreto trasparenza, salutato come una grande innovazione per la nostra pubblica amministrazione, che ha rafforzato il concetto di open by default. Di, di open data, di principio open by default, perché? Perché ha individuato dei dati a pubblicazione obbligatoria, vuol dire che alcuni scusate, tipi di dati la pubblica amministrazione è obbligata a metterli fuori, quindi non può semplicemente dire, eh, vabbè, sì ce li ho, però non, non, non, non li ho ancora messi fuori quindi se, se li volete ve li do, no, in realtà è obbligata a metterli fuori a esporli, e se non li mette fuori hanno stabilito delle sanzioni per i dirigenti, perché si erano accorti che in un, meccanismo, in un sistema come il nostro, molto come dire. Eh, insomma, un po' burocratese in cui ci sono delle dinamiche che si sono eh, incancranite in, in decenni e decenni, se non c'è lo spauracchio della sanzione a carico del dirigente, che è colui che poi mette la firma sul provvedimento che decide l'apertura del dato, in realtà nessuno davvero li apriva questi dati. Okay? Quindi indicare che un certo tipo di dati devono essere per forza per legge messi fuori e che chi non lo fa subisce delle sanzioni, delle penalizzazioni che sono evidenti, indicate, vedete, nell'articolo 43 del decreto, è stato veramente un passo non da poco. E infine... Scusi, posso chiedere una cosa? Prego, un scusa, allora mm. eh, finisco perché siamo ah, davvero alla scusi. fine, tenga lì un attimo, eh, finisco e arrivo. Allora, ultimo step, le linee guida, cioè linee guida sono quelle cose che vanno di moda molto adesso, cioè fino adesso vi ho parlato di testi di legge, ma qua siamo sulle linee guida, quindi cosiddetta soft law, no? quindi indicazioni che vengono da enti pubblici, da enti ministeriali eh, che quindi hanno un valore, diciamo una certa importanza, ma che non sono a tutti gli effetti norma giuridica, sono più delle, in, dei consigli, delle buone prassi, che però insomma eh, sono, vengono così dall'alto per cui è davvero un po' eh, difficile non eh, non osservarle e non, non, non rifarsi a, queste, a questi riferimenti. Quindi le linee guida dell'Age, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, sull'open data, in realtà il loro nome è un po' più lungo, è un documento un po' più, più tecnico, però ha una parte, un capitolo, che parla chiaramente del, del, degli open data del, e delle licenze. Ci dice che, questo è proprio un estratto, si vuole ribadire l'importanza di associare ai dati pubblici una licenza aperta che consenta di rispettare requisiti di interoperabilità, anche transfrontaliera. Eh, non limitandosi a selezionare una licenza che sia valida e nota solo entro i confini nazionali e per quanto possibile di massimo riutilizzo dei dati, cioè nel momento in cui io scelgo una licenza aperta devo pensare a una licenza che sia nota e utilizzata anche al di fuori dell'Italia, era il problema della cosiddetta IODL che vi ho citato prima che è una licenza italiana, tra l'altro scritta anche abbastanza male, e che conoscevano solamente le pubbliche amministrazioni italiane, quindi nel momento in cui andavi, che ne so, in Austria o in Francia, quindi qua a confine, al nostro confine, non si sapeva, i nostri confinanti non sapevano come utilizzare questi dati perché non conoscevano la licenza. E poi deve essere la licenza che massimizza il riutilizzo dei dati, quindi delle famose licenze Creative Commons, bisogna andare a scegliere quella più libera e infatti vedete che, in mancanza vedete, la mancata indicazione della licenza implica che i dati siano pubblicati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC BY, cioè le, le linee guida sull'open data hanno spinto verso la scelta di una licenza la più open possibile. Vedete che quindi vi ricordate che ho messo tra parentesi rosse, torno indietro velocemente. La licenza vedete, queste qua le licenze con lo share alike, perché le, a livello diciamo, ministeriale, quindi di amministrazione centrale dello Stato italiano. È arrivata una chiara indicazione che le licenze che realizzano il vero open data sono queste qua. Sono queste qua, le CC BY, cioè quelle che richiedono semplicemente l'attribuzione. Cioè io l'unico obbligo che devo avere come utilizzatore è quello di riconoscere che quel dato proviene dal comune D o dalla società X eh, o dal tizio. Cioè attribuire la corretta paternità originaria del, del, del, del dataset, nient'altro. Tutto il resto è libero. Chiudo con un case study recentissimo. Cioè, l'ho già fatto come esempio, già fatto come esempio il, il, um, i, dato, i dati sull'epidemia Covid sono, un, sono stati indicativi di come il problema sia ancora molto molto eh, delicato e ancora da digerire, cioè ehm, c'è un'associazione un che si chiama OnData, un'associazione no profit, che ha lanciato un'iniziativa, una campagna dati bene comune per chiedere che questi benedetti dati sull'epidemia vengano messi a disposizione. invece diciamo sia il ministero della salute sia le regioni sia l'istituto superiore di sanità stanno in qualche modo nicchiando si potrebbe dire cioè ce li danno ce ne danno però in parte li danno solamente in forma molto molto aggregata con una licenza che non è molto open e eh, nei giorni scorsi sono stato tirato per la giacca perché <ride> mi hanno chiesto di, di, di dire la mia su l'aspetto della licenza perché c'è stato un cambio di licenza sui dati dell'Istituto Superiore di Sanità ma questa licenza non è nemmeno lei è soddisfacente quindi l'hanno cambiata ma eh, non è coerente con quanto scritto nelle linee guida sull'open data allora io questa cosa l'ho spiegata se qualcuno di voi è interessato c'è proprio il link alla mia video intervista che è stata realizzata 5 o 6 giorni fa quindi è proprio molto molto recente. Detto questo Chiudo, vi aspetto sui miei canali, nel senso che chi vuole rimanere in contatto con questi argomenti lo può fare seguendomi sui canali social, segnalo che su Facebook dovete cercare la pagina e non il profilo privato, e eh, poi ci sono su Twitter e su LinkedIn, e che queste slide, come vi ho spiegato prima, sono sotto licenza, vedete, Creative Commons Attribution Share Sharealike, questi non sono dataset, non sono dataset pubblici, quindi la share Sharealike in questo caso può funzionare bene, e quindi le potete riutilizzare liberamente ai term nei termini della licenza.